Abbiamo voluto avere qui con noi eh, un critico d'arte di fama internazionale, un piacere avere piacere. Francesco Bonami. Buonasera Francesco. Buonasera. Grazie per essere venuto. Grazie a voi. Allora Francesco, tu hai appena pubblicato Post, l'opera d'arte nell'epoca del riproducibilità sociale l'ho dovuto dire molto piano certo. se no mi impappinavo Edito certo. Fettunelli quindi a questo punto l'idea e l'arte e la, la frase di Andy Warhol che l'arte sarebbe stata fotocopiata è super passata è assolutamente superata ormai ci fotocopiamo noi stessi con i selfie siamo diventati noi l'opera d'arte che le opere d'arte sono diventate una cornice del... Delle nostre belle facce, ecco. o brutte, a seconda, esatto di chi di chi, dipende di chi, di chi si immortala. Senti, noi abbiamo un po' bisogno del tuo aiuto, soprattutto io, eh, certo. Francesco, perché tu sai oh. che noi a me fanno parlare di temi a volte. Eh, era erano L'arte, contemporanea, cioè, veramente le caldane. Non c'entra l'età qua. Allora. Arte contemporanea. Certo. Allora, mi devi aiutare tu. Perché oggi si fa un gran parlare di arte contemporanea, certo. però non è facilissimo. Eh, diciamo riuscire ad apprezzare e a capire ciò che è arte dalla fuffa è eh, molto complicato è molto difficile ecco esempio, impossibile a volte ah, impossibile, <ride> ci sei tu apposta perché tu ci racconterai <ride> e ci porterai in mani, manina a capire che cos'è arte e che esatto. cosa è quindi ad esempio questa opera che stiamo vedendo eh. no? per me è una banalissima scatola di scatola guarda ti giuro di venire nel mio camerino ne ho a dozzine e invece è stata considerata Pensa, l'ho fatta vedere io nel 1993 in una piccola sezione della di Venezia dell'artista Gabriele Rosco, si chiama, penso un po', Scatola da Scarpe. Ma incredibile, eh, incredibile. vuota, eh, vuota, vuoto, vuoto, scusa, vuota, vuota, vuota, non era precisa la, la scalina. Ecco, ma e, e questa è un'opera d'arte? È un'opera d'arte, un'opera d'arte che nel 1993 il mondo dell'arte era più piccolo, sì, poi io mi potevo permettere senza essere in corso con i forconi per tutta Venezia dal pubblico, perché il pubblico era meno eh, a quei tempi, la potevo mostrare e parlarne con i miei colleghi e sembrare molto intelligente. Oggi avrei forse qualche problema in più di farlo, però quella scatola da scarpe, l'arte è, è come una, una invisibile porta se è bella, se è buona e attraverso la quale entriamo in un altro mondo se noi guardando la scatola da scarpe vuota vediamo qualcosa di diverso rispetto a quello da cui arriviamo questa è un'opera d'arte, se non la vediamo quella rimane una scatola da scarpe ok, io, io ammetto eh, eh, io dire, non la vedo però eh, come... allora, dire, ma però la colpa è sempre della scatola da scarpe, non tua ah bravo, bravo <ride> Bonani bravo allora un'altra cosa che mi ha creato lo ammetto un po' di imbarazzo, sì. è stato quando mi è stato detto che questa stanza piena di cioè, palline da ping pong, ecco anche questa è un'opera d'arte. Ora io ero un po' imbarazzata perché io vedo un maniglione antipanico, vedo la scritta exit, vedo le finestre e le palline, E le palline. E invece è un'opera d'arte. Beh questo avrete dubbi nel considerare un'opera d'arte io stesso. <ride> eh... Ci sono tante cose, oggi l'intrattenimento è arrivato anche nell'arte, quindi questa immagino sia un'opera di quelle che si chiamano interattive, in cui uno... Dovrebbe buttarsi dentro, oppure prendere le palline o tirare i calci immagino, spero. Ma non si può mai toccare l'arte? Se non si un... può toccare questa opera d'arte, questa non è un'opera d'arte, ma è una trovata molto divertente di qualche artista, non so neanche chi l'abbia fatta. Forse è più che arte, si chiama marketing? No, è no. una forma di un gioco, di okay. intrattenimento, uno scherzo. Allora, Bonati, io sono una tua allieva in questo momento, no? Partiamo proprio dalle basi. Sì. Che cosa deve avere un'opera d'arte per essere considerata tale? Allora, Arte contemporanea. Allora, allora intanto un'opera d'arte la prima cosa che deve avere è installare un rapporto con te, con una persona. E per installare un rapporto tu non hai bisogno di sapere come si chiama, non hai bisogno di sapere dove dov è nato, cosa ha fatto, cosa sono i suoi genitori. Quindi se un'opera d'arte, prima di eh, vederla noi dobbiamo leggere, è già un'opera d'arte debole. Allora, senti, nel 2016, quindi sì. l'ultima Biennale prima di quella che è attualmente sì. in corso, ha avuto 615.000 visitatori, sono numeroni, lo dicevi anche tu, no? Sì. Il tempo non era così. Ma perché secondo te l'arte contemporanea sta avendo tutto questo consenso di pubblico? Ma io credo che le persone siano curiose, le persone vogliono trovare cose nuove, vogliono attraversare, entrare in queste porte e capire criticare oppure avere delle emozioni oppure tornare a casa estremamente imbestialiti un po' incacchiati perché, eh, perché hanno, non... hanno eh, spagato un biglietto e hanno visto la, le palline da ping pong però c'è anche un po' un elemento diciamo di vanità nel dire sono stato alla Biennale, non ci ho capito niente però sono stato la binnale beh sì è un evento, è un, è un, è, credo che ci sia un grande bisogno oggi di convivialità l'arte è uno di quei posti ah, in cui te. siamo ancora liberi di decidere quello che vogliamo noi davanti a un'opera d'arte come tu puoi, puoi sputare sulle palline da ping pong puoi sputare dentro una scatola a scarpe Puoi abbracciarla se vuoi. Io non lo farei non mai. Non lo farei eh? mai perché sei una persona educata, Beh. però. Solo dalla... Al massimo non la capisco, eh. però la lascio stare, la rispetto, la scatola di scarpe. Eh, devi, devi. Senti, ma secondo te. <ride> ma ha rispettato tu... tutto quello che in un museo dobbiamo. Anche ciò che fisicamente rispettarla, eh, verbalmente e mentalmente no. Ma secondo te, però, questo grande boom non può un, un pochino influire sulla creazione stessa dell'opera dell'arte, cioè. non si corre un po' il rischio che l'artista crei già con l'idea di vendere? Beh il vendere è un il mondo, il mercato e l'arte che ne dicono è grande ma è molto piccolo rispetto ai grandi mercati che ci sono nel mondo. No, che l'artista voglia fare un'operazione come dici tu di marketing e di comunicazione anziché una cosa emotiva sicuramente ci cioè sono tantissimi artisti potrei fare una vista lunghissima di bravi e meno bravi che eh, tra un po' te lo chiedo, ti preoccupare pensano, pensano, al, pensano alla reazione cioè st st strumentano e studiano la reazione del pubblico va bene, allora tu hai dichiarato che l'opera d'arte per eccellenza che può dare in via diciamo all'epoca dell'arte contemporanea è la fontana o l'orinatoio di Duchamp sì. nel 1917. Duchamp prende un orinatoio da un uh, negozio di orinatoi e l'ha fatta diventare quasi una scultura, spiazzando anche a quei tempi gli spettatori. Anzi, non la volevano nella mostra quelli che avevano organizzato la mostra di, di, perché, un po' troppo perché, a quei tempi, abitura, se oggi ci sconvolge, a quei tempi, assolutamente la trovavano una presa di giro. Però Duchamp cambia la percezione, non, non crea più un'opera d'arte, ma crea un'idea e da lì comincia eh, il bene e il male dell'arte contemporanea. L'artista ha l'idea e quindi diventa più importante l'idea dell'oggetto che lui in fondo crea okay. e qui eh, poi eh, è degenerata fino alla scala della scala. No, no, degenerata? Eh. Hai detto tu, io non mi permetterei mai, però a questo punto ti chiedo assolutamente geniali per quanto riguarda l'arte contemporanea e due artisti invece un po' sopravvalutati dal mercato da dove comincia? Da... Geniali, geniali, Dai, geniali. geniali secondo me lo, tutti lo guardano soltanto per il, so, il, le, il valore delle sue opere d'arte, secondo me Jeff Koons è un artista che è stato geniale nel 1985 quando fece il famoso Comiglia che è stato venduto ora per 90 milioni lo vendeva per 2500 dollari quindi... Mannaggia che affare! Eh, che affare Lo, comprare? Lo dovevo eh. comprare, eh. non credo che ci sia niente che renda così tanto, né in borsa. Né... No, no, eh. no. Pensate che nel, 2000, nel 1985 anch'io ero un artista, avevo una mostra accanto al coniglio e eh. i miei quadri costavano 2500 euro e adesso 90 milioni? No, un pochino naccia, meno. un naccia. pochino meno. Naccia. Va bene, quindi già tu, se poi... E beh poi prenderei un'artista italiana che secondo me è geniale, secondo me sta crescendo, è Paola Pivi, un'artista italiana che eh, lavora con l'intrattenimento, lavora con, le, con il, il rapporto con il pubblico, però è molto brava, In New York ha appena fatto una mostra con tanti orsi, orsi ricoperti di piume quindi e credo sia molto brava. per Gen non saperne geniale. leggere né scrivere se. io, oggi Pao Pivi? Paola Pivi, Paola, Paola Pivi, se io compro oggi un'opera costerà 2.500 euro. No, costa già di più, costa già di più. E, e Ho già perso il treno? Però già, non siamo ancora a 90 milioni. Hai già milioni. perso il treno, e però forse non ci arriva a 90 milioni. Beh, beh, ma perché devi dire parli che di futuro, stiamo parlando di futuro. di futuro, ma siamo positivi nel sì, futuro. Però, insomma, Forza Paola Pigli, arriva ai 90 vai, milioni. Arriverà ai Allora, adesso lei. arriva invece la parte un pochino più difficile. Dove artisti sopravvalutati? Per me non è per niente difficile, ah. te lo dico subito. Secondo me uno sopravvalutatissimo è Bansky, ah. eh, secondo me è una grandissima bufala, eh, perché secondo me non ha inventato nulla di nuovo, fa finta di non Street esserci art. mai, è dovunque, è un presenzialista. Eh, cioè diciamo, tu sai chi è? No, no, no, ah. no. no, no. Ah, perché, cioè, poi, fa, eh, facciamo il botto il, il problema è che non mi interessa neanche sapere chi è, quindi vuol dire... Molto che, bene l'ha detto eh, Bonanno, eh, l'ho detto io, eh, è Baschi. Eh, quindi Baschi è un po' come faceva Moretti, mi si nota di più se, se vengo. Salutiamo anche Moretti. Oppure se non vengo addirittura, quello è Baschi. E un'altra atleta, secondo me un'altra grande sia è il cinese Ai Weiwei Wei, che fa il, il dissidente politico e invece secondo me anche lui sfrutta soltanto... Eh, il malessere del mondo a scopi promozionali scusa devo chiedere una cosa Rai 3 si vede in Cina no ok quindi non salutiamo no ma salutiamo l'Euron come salutiamo lì non c'è bisogno <ride> Francesco Bonani grazie mille per essere venuto a trovarci ricordo ancora post edito feltrinelli grazie ancora noi andiamo avanti con questo filmato grazie